Il primo intervento sarà da parte della dottoressa Maria Rosa Randaccio, che è una dirigente dell'indipendenza di finanza, la quale parlerà di alcuni casi abbastanza clamorosi di malfunzionamento, di malfunzionamento da parte dell'organizzazione della discussione, in particolare le cartelle fasulle tutti gli esperti che ne consentono. Grazie saluto tutti, come è stato detto sono un, uh, un dirigente del Ministro delle Finanze in funzione, della panità, però ho vissuto direttamente le, le cose che, che, che vi racconto. È che naturalmente avete avuto anche voi modo di capire che c'è qualcosa nel, che non va all'interno della pubblica amministrazione, in particolare del Ministero delle Finanze. Questo qualcosa che non va è che da qualche anno, da qualche anno arrivano le cartelle esattoriali da parte dell'Italia, in tutta l'Italia, cartelle che sono gonfiate o addirittura si riferiscono a tributi già pagati e, e cose di questo genere che comunque l'amministrazione dello Stato che dovrebbe essere etica cioè lo Stato è un'entità etica quindi deve avere la sua morale perché altrimenti non può proprio esigere i tributi perché non li può esigere i tributi? perché i tributi cioè quando io entro nelle tasche di un'altra persona devo avere innanzitutto il potere per farlo per poterlo fare e, e questo potere è garantito per esempio attraverso un pubblico concorso cioè se non c'è un pubblico concorso che mi dichiara dirigente del Ministero delle Finanze io non posso andare a dire ad individuare l'evasione cioè non posso accusare che sia di essere un evasore pubblico concorso secondo per accettare l'evasione devo essere come dice la Costituzione, l'articolo 97 della Costituzione italiana, deve avere quel potere, mi deve essere conferito in che modo? Mi, mi deve essere conferito all'interno di una scala gerarchica, perché come dice l'articolo il 97 della Costituzione, per garantire l'efficacia, l'efficienza degli uffici, è la trasparenza, cioè gli uffici finanziari devono essere una casa di letto cioè chiunque deve poter leggere dentro la legalità e l'attività che deve essere svolta nella legalità, allora la, la Costituzione prevede che ci sia un'organizzazione gerarchica. Organizzazione gerarchica che vuol dire che c'è qualcuno che controlla chi è eh, subordinato a questo qualcuno e chi è il, qualcuno che dirige gli uffici? che controlla, che conti innanzitutto che, che il, la, la normativa fiscale piccola parentesi eh, non so se qualcuno di voi, di noi sicuramente entra nel tavolo certamente eh, siamo andati a leggere le finanziarie di questi ultimi vent'anni leggi finanziarie, commercialisti noi ormai abbiamo capito che eh, la legge italiana non è fatta per gli italiani e per i marziani, se dovessero esistere i marziani, oppure per, per eh, altri mondi dove naturalmente gli extraterrestri hanno un'intelligenza molto più evoluta di quella degli italiani. Perché noi italiani non siamo in grado di capire le leggi finanziarie, con il DNA di cui noi che noi utilizziamo in quanto esseri sulla terra, noi non siamo in grado di capire, perché nel corso degli anni eh, sono state modificate decine di volte le parole dei comi degli articoli di legge, cioè il legislatore italiano, presidenza del consiglio dei ministri, non ha modificato un articolo di legge, ha detto questo lo lo eliminiamo e lo sostituiamo con un altro, ma si è, si è divertito a modificare le parole, ripeto, come di articoli, e quindi magari sono stati modificati 30, 40, 50 volte, siccome viviamo in una giungla, in una, una, una giungla demenziale di leggi che vengono modificate e noi abbiamo uh, necessità di avere un esperto che individuiamo un con il nostro commercialista. Bene, io credo che neanche i commercialisti abbiano due computer o tre computer, computer dentro il cervello, per cui anche loro ci danno informazioni sbagliate. Le informazioni giuste, invece, un tempo c'erano. Il disco era molto più semplice, non, non, non c'erano state quelle migliaia di modifiche, alle modifiche, alle modifiche, le vato N all'infinito. La, la legge era molto più chiara, per esempio io ero un intendente di finanza e come tale gli intendenti di finanza erano ai vertici del Ministero delle Finanze. Tra i compiti degli intendenti di finanza c'era anche quello del controllo sugli altri uffici finanziari, attraverso la gerarchia, cioè gli uffici impositori, cosiddetti operativi, perché l'ufficio operativo un tempo erano, non so qualcuno si ha l'età per ricordarlo: imposte dirette, registro, IVA, eh, dogane, eh, laboratori chimici, insomma, tutto questo. Eh. Però l'intendente di finanza eh, aveva il compito di controllare che i funzionari ma anche i dirigenti di questi uffici eh, operassero nel giusto modo che interveniva l'intendente di finanza. La riscossione, cioè, la riscossione dei tributi non pagati, cioè quando il contribuente non pagava eh, ciò che doveva pagare, l'ufficio eh, cosa faceva? Trasmetteva all'intendente di finanza e la, il ruolo di riscossione del tributo non pagato, ma l'intendente di finanza eh, aveva, noi avevamo un ufficio apposito dove controllavamo tutti i documenti che ci avevano, che ci avevano inviato gli uffici impositori e controllavamo che innanzitutto il, il funzionario avesse individuato bene la legge, che la legge fosse stata effettivamente violata, che il conto eh, della il, la contabilità relativa alle sanzioni e pecuniari e quant'altro eh, fosse quella giusta controllavamo anche concedevamo la radizzazione e il gli di finanza poteva annullare annullare tutto quando per esempio il contribuente dimostrava che l'evasione era dovuta a una crisi economica per cui o pagava gli stipendi al proprio dipendente oppure doveva pagare le tasse, in una crisi economica in Italia ne abbiamo avute tante bene, potere senza dover chiedere autorizzazione a nessuno ad annullare tutto e noi vi posso dire che l'intendente di finanza non ha mai fatto fallire un'azienda. Io non ricordo i 40 anni di servizio dentro l'amministrazione finanziaria, non ricordo un'impresa fallita, non ricordo, non ricordo una casa ignorata, non ricordo assolutamente episodi di questo genere. Quindi noi avevamo estremo rispetto. Avevamo estremo rispetto della eh, situazione economica e sociale nella quale, nel contesto nel quale viviamo. Eh, e invece cosa è successo? Allora, tutto quello che vi ho raccontato che è la premessa della certezza del nostro diritto, cioè quando ci arriva una cartella notificata da Equitalia, dobbiamo sapere che dal 1992 ad oggi chi ha firmato. Il ruolo di discrezione a ruolo del debito tributario, che poi in Italia deve riscuotere in forma, anche in forma coattiva, non è un dirigente. Dal 1992. Chiunque sia dentro oggi gli uffici finanziari, chiunque nomini dirigenti, è un falso dirigente anche lui. Cioè, non è un dirigente che ha fatto un pubblico concorso. Non è un dirigente che ha uh, superato, eh, mai, um, cioè non ha fatto un pubblico concorso um, oppure ha fatto un concorso interno, e non è il concorso interno. L'articolo 97 della Costituzione non lo prevede come um, valido per la di un titolo così importante quanto è quello che intendete. Per cui dovete sapere che. Dal 1992 gli intendenti sono stati eliminati, sono stati eliminati con un sistema molto particolare, cioè allora è saputa, perché l'abbiamo scoperto dopo dieci anni, ci hanno notificato un atto, con quale hanno detto che dal 92, 1992, eh, quest'atto l'abbiamo ricevuto nel 2000, quindi dal 92-8 anni prima, eravamo stati inquadrati nella nona qualifica funzionale, nona qualifica funzionale, perché c'erano le leggi richiamate le in base alle quali eravamo stati inquadrati nella nona qualifica funzionale. Bene, eh, se andate a controllare le leggi siamo, ci siamo resi conto che erano leggi abrogate, erano leggi che erano state abrogate dalla Bassanini 2, la legge 127 del 97 e le avevano abrogate per tutti i, i segretari comunali che erano, avevano la carriera equiparata a quella dei, dei dirigenti del Ministero delle Finanze, non solo ma la legge 127 prevedeva che il Ministero delle Finanze, così come tutti gli altri eh, ministeri eh, o enti che avessero inquadrato i propri dirigenti per la nonna qualifica funzionale, dovessero restituire ruoli di legittima appartenenza in i dirigenti a questo punto retrocessi in carriera, ma non retrocessi di una categoria tra quelle individuate dall'articolo 2095 del codice civile, ma di due categorie, cioè perché il codice 2095 del codice civile prevede che i lavoratori sono divisi dirigenti, dirigenti, quadri, impiegati, operai. Quindi noi, eravamo i dirigenti, ai vertici degli uffici finanziari, siamo stati, siamo diventati impiegati, dei semplici impiegati, e siamo stati mandati in pensione, ma in violazione di che cosa? Non soltanto della nostra carriera, ma soprattutto si è aperto il varco delle legalità più grande di qualunque Stato o nazione europea, perché dal 92 ad oggi manca nessun Ogni tipo di controllo sull'operato degli uffici finanziari. Nessuno controlla nessuno. Non esiste più la gerarchia, per cui, e soprattutto non esiste quello che adesso vi leggo. La, dettato dalla legge 413 del 91, che è una legge molto importante, che ha portato profonde modifiche che ha istituito le commissioni tributarie, i centri di servizio, i CAF. Bene, questa legge apporta modifiche all'articolo 23 del DPR 602 del 73 e dice esecutorietà dei ruoli, titolo della legge, titolo dell'articolo 23. L'intendente di finanza siamo nel 1991. L'intendente di finanza, a cui oggi corrisponde il dirigente di prima fascia, previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorietà dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale era ciò che facevamo noi, noi avevamo l'ufficio sesto che faceva proprio questo, un reparto, un reparto, non un ufficio, un reparto sesto dell'intendenza di finanza con una ventina di impiegati che controllavano l'operato degli altri uffici finanziari Rifacevano i conti, controllavano le leggi, portavano tutto all'intendente di finanza. L'intendente di finanza non la poteva mettere una sigla e la mandava alla ragioneria provinciale. Perché la ragioneria provinciale dovesse, doveva rifare tutti i conti per vedere se i conti erano giusti, solo quando la, la ragioneria restituiva la restituiva, questi, questi documenti, allora l'intendente firmava e trasmetteva alla discussione, all'ufficio, alla banca in genere che faceva la discussione, discussione che attualmente fa in Italia. Quindi, come avete capito, e quindi fermo, tutta questa attività di controllo ai sensi dell'articolo dovuta, indispensabile per garantire la legalità di questo paese e di tutti i paesi del mondo, guardate bene, questa attività manca e mancando questa attività si viola palesemente l'articolo 97 della Costituzione che, ripeto, è, prevede non soltanto che si diventi dirigenti, intendenti di finanza, parliamo di dirigenti, a cui vede che ci c'è l'intendente di finanza e attualmente dovrebbe esserci un dirigente di prima fascia, dovrebbe perché non ce n'è neanche uno, né di prima fascia né di seconda fascia né tanto meno di semplice dirigente tutti gli attuali dirigenti sono, si sono nominati tra di loro anche chi nomina il dirigente è un falso dirigente non ha nessuno fatto un pubblico concorso dentro l'amministrazione finanziaria può che ci sia un segretario comunale può anche essere che sia un dirigente ma non è un, un, un dipendente assunto tramite un pubblico concorso per coprire i vuoti di organico dentro gli uffici finanziari, vuoti di organico, guardate bene, che dovevano essere riempiti ogni anno con con i dipendenti che andavano in pensione. Noi abbiamo adesso una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 37 del 2015, che grazie a Giancarlo Barra e all'Avvocato Medici ha ah, da anni e da anni sparato sottoscritta portando avanti la questione dei falsi dirigenti, noi siamo riusciti, grazie alla capacità dell'avvocato e di Giancarlo, siamo riusciti a convincere dalla bontà dei nostri richiami normativi, perché abbiamo parlato facendo riferimento a precisi richiami normativi, ebbene la Corte Costituzionale ha confermato quello che aveva già detto il Consiglio di Stato, eh, cioè che su un organico di 1200 dirigenti No, erano dei semplici piegati che non avevano mai superato un pubblico concorso e io posso aggiungere che gli altri 400 perché ho i documenti sono coloro che hanno superato un concorso interno che non dà titolo amministrativo a diventare dirigenti e purtroppo eh, questi signori che oggi sono dirigenti sono anche responsabili di un reato gravissimo che dobbiamo denunciare perché sono colpevoli di usurpazione di pubblici poteri. È un reato enorme, guardate bene, soprattutto alla, alla luce di quanto previsto dal regolamento di autotutela, regolamento numero 37 del 1997, dove si prevede che solo i dirigenti inquadrati nei ruoli dirigenziali di cui all'IDR all 748 del 72 perché vengono richiamati che poi cioè i finanziari che poi sono diventati dipartimenti fiscali che poi sono diventati agenzie fiscali ma mi parla sempre di quei dirigenti assunti tramite il pubblico concorso solo loro possono annullare gli atti quando l'atto è nullo cioè gli attuali dirigenti chiamati per falsi dirigenti non Possono esercitare uno un'attività importantissima che è quella dell'annullamento davanti a un atto, davanti a un atto illecito e legittimo la quale dirigente non lo può annullare. Chi lo annulla? Quindi dobbiamo dire alla Cassazione che non è vero che l'atto raggiunge comunque i suoi effetti anche se firmato da chi non è dirigente perché è delegato da un altro falso dirigente. Dobbiamo dire che si informi bene la Corte, la, la, la Cassazione, quello che dice il regolamento di autotutela. L'autotutela all'ato è nullo, soltanto lo possa annullare se è lecito e legittimo, ma l'attività di annullamento la può esercitare soltanto il dirigente assunto tramite un pubblico concorso, attualmente derivato all'articolo 3, l'articolo 3 del decreto del articolo 165 del 2010, tra i dirigenti non contrattualizzati, in regime di diritto pubblico. Sono questi i dirigenti che possono annullare gli atti illeciti e legittimi dell'amministrazione e tenendo presente una cosa che comunque va segnalata, che se noi andiamo in commissione tributaria a rivendicare il nostro diritto, cioè la unità della cartella, nel 90% dei casi ci danno torto, perché il magistrato della commissione tributaria dà ragione ai falsi dirigenti e qui si apre un scenario cui, dove non vi voglio addentrare, ma potete immaginare benissimo di che cosa stiamo parlando. Grazie.